Buonasera Buonasera Funziona Funziona? Prova? Secondo me non funziona Uno scambio. Uno scambio la pare. Buonasera a tutti eh, volevo dire che qua davanti ci sono delle, dei posti a sedere per terra se volete venire e accomodarvi non, non siate timidi non dunque, prima di tutto eh, a nome del comitato Bruxelles per Civati vi do il benvenuto, grazie veramente di essere così tanti e benvenuto ovviamente a Pippo Civate Bruxelles e benvenuto in Europa, grazie mille grazie mille dunque okay, abbiamo Sentemi pure intanto che okay. Grazie. Come i pescatori di Andrea abbiamo poco tempo e troppa fame, tante cose da chiedere a Pippo e quindi e, e purtroppo, e cioè purtroppo, per fortuna abbiamo un, un collegamento con otto e mezzo. Vi sarà in collegamento con 8 e mezzo alle 8 e mezzo, appunto. Noi <ride> proseguiamo al circo, Noi proseguiamo dopo e, e quindi ci dovrà lasciare per le 8.10, per cui avremo purtroppo un, dei tempi abbastanza reggimentati. Per questo stiamo raccogliendo le domande che, che volete fare, eh, avete ricevuto all'entrata dei, dei foglietti, se avete le nostre steward sana verranno a raccoglierle da, nei prossimi minuti. Se avete delle domande eh, scrivetele e saranno accolte. Tutte quelle che non riusciremo a fare per tempi limitati eh, verrà verranno, eh, verranno data una risposta per mail più avanti nel, nel corso del tempo. E, Dunque, Direi prima di tutto di dare la parola, un secondo, per fare l'onore di casa al segretario del PD di Bruxelles, Francesco Cerasani, che ringrazio. 30 grazie a Pippo per essere qua, è da tanto tempo che ti aspettavamo, è davvero il miglior viatico per preparare le primarie e la partecipazione di domenica, ci sono gli indirizzi dei cinque seggi che faremo, quindi grazie ai ragazzi del Comitato Civati per aver permesso questa, questa è la comunità italiana di Bruxelles, i famosi italiani del mondo, gli italiani all'estero. Vedi, una sala fatta di tantissimi giovani, il nuovo fenomeno dell'emigrazione, di tanti funzionari e professionisti europei, di un'emigrazione storica, tradizionale che arriva fino alla quarta generazione qui in Belgio. Ecco, tutto questo è un potenziale. Questo è il messaggio che vorremmo darti. Un potenziale a disposizione del Partito Democratico, dell'Italia, delle prossime scadenze, le elezioni europee su tutte, Europa, politica interna. Ne parlavamo con Fabrizio Barca recentemente, ecco, abbiamo molto da dare su questo. Guardiamo all'immediato, guardiamo a forse una campagna elettorale che potrebbe arrivare presto, sicuramente quella europea. Ecco, siamo qua a disposizione. Eh, oggi un candidato, un tuo omologo, ha proposto di riunire la segreteria del Partito Democratico in modo permanente quasi a Bruxelles. È un esempio importante, credo sia un, un auspicio da cogliere per noi e significa davvero tantissimo anche per le cose che facciamo. Quindi grazie davvero, grazie ancora per questa occasione, buon dibattito e buone primarie perché domenica davvero sarà un momento fondamentale. Grazie. Solo per dirvi grazie a Francesco, che ha ricordato ovviamente come composta il Comitato di Bruxelles, ma vogliamo dire e ringraziare anche tutti quei volontari che all'estero e in tutte le altre città d'Europa e anche del mondo hanno contribuito alla campagna di Civati e che sono collegati con noi adesso in streaming eh, da, da Londra a Friburgo, da Lussemburgo a Parigi. Abbiamo una delegazione di parigini. Grazie, grazie veramente. Anche scriveteci su Twitter perché prenderemo anche le vostre domande in questo modo. E, beh, direi che a questo punto posso passare la parola al candidato. Sì, forse sì. No, forse meglio, forse meglio facciamo. Io mi alzo in piedi posso? Devi. No, anche per, come segno di rispetto per guardarvi. c'è uno di Borgomanero però là. Perché qui gli italiani all'estero li conosciamo uno a uno. Allora, ehm, io sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo tutti insieme. Siamo stati considerati gli ultimi eppure c'è il Vangelo che spiegherebbe che gli ultimi saranno i primi, vi do un'indicazione, già un pronostico. Siamo stati considerati poco dai media, c'era una pagina per Renzi, anzi due per Renzi, una per Cuperlo, e poi giravi e dicevi adesso ci sarà Civati, e invece c'era la pubblicità, perché noi ci battiamo per sostenere l'editoria indipendente. È stata una campagna difficile, perché non avevamo la copertura politica di grandi apparati, avete visto, insomma, tante... si è parlato più di tessere che di posti di lavoro in questa campagna fino ad ora, con grande dispiacere per chi invece ama la politica dei contenuti, delle scelte e si è fatta una campagna molto politicista, molto interna al nostro linguaggio che parliamo solo noi, ci capiamo, ormai sembriamo come dire, isolati rispetto al resto del paese e questo riguarda moltissimo il tema europeo e riguarda moltissimo quello che succederà nei prossimi mesi. In realtà più che a lanciare la mia candidatura alla segreteria eh, o a concludere questo lungo percorso sono qui ad aprire la campagna elettorale delle elezioni europee dell'anno prossimo. Lo dico con molta nettezza e con molta chiarezza perché c'è qualcuno che non vuole andare a votare per le politiche l'anno prossimo. L'anno prossimo si vota una cosa altrettanto importante e guardate che se non ci diamo una mossa sarà un brutto risultato quello delle elezioni europee per l'Italia e per tutto in realtà il continente. E poi ci torniamo magari attraverso le vostre domande. E dicevo però che io per uscire da quel politicismo, oltre a venire qui, sono stati in posti dove non c'è stato mai nessuno. E non è una battuta, perché quando arrivi a Taranto e scopri che nemmeno le persone che hanno fatto le primarie a Taranto, come Anna Finocchiaro, sono più tornate dopo le elezioni, capisci che insomma c'è che un problema di relazione, c'è un problema perché anche Taranto c'entra con l'Europa, come sapete, c'entra con i ritardi di un paese che l'Europa voleva sanzionare. E allora sono stato però anche nelle Terre dei Fuochi, da cui vengono alcuni di voi, da quella campagna martoriata, per dire che c'era una presenza non banale, perché altrimenti non si sa di cosa stiamo parlando. C'era una presenza della politica che riconoscesse gli errori e le mancanze di tanti anni di trascuratezza. E sono stato dove ci sono le fabbriche che chiudono. L'Italia è un paese che sta chiudendo. È brutto dirlo, ma è così: sta chiudendo nelle grandi, le grandi comparti industriali, sta chiudendo a Piombino, a Piombino c'era questa scritta Piombino non deve chiudere, che a me colpiva perché sembrava, cioè era tutto il paese che non doveva chiudere, poi sono stato in Friuli dove c'è Deborah Serracchiani, che è una mia cara amica, vota Renzi, ma io non cambio idea su, sulle persone perché il segretario è bravissimo vota Cuperlo, mi spiego, noi siamo quelli che sono pluralisti davvero, quindi penso che è vero. È vero che è bravissimo, giusto? Perché Cuberlo secondo me lo molla prima di domenica, scherzo. Perché... Allora dicevo, in Friuli però c'è una Presidente della Regione, c'è una politica, c'è una Regione forte, a statuto speciale e c'è una provinciale dove chiudono tutte le fabbriche e te lo raccontano mentre attraversa. E vai nelle Marche che erano il modello Marche e ti dicono, qui sta chiudendo tutti i comparti, i settori più forti. Allora c'è bisogno di una riscossa della politica, anche di un paese che la smette di parlare dei guai e basta e prova a ragionare del futuro. Io ho visto con qualche scoramento il Buffa di sabato, noi, noi eravamo di domenica, noi eravamo contemporaneamente a Bologna con una platea di ragazzi, di ventenni. Sapete la mia battuta è quella che solo i ventenni ci porteranno fuori dal ventennio e non è una battuta e se volete anche su questo torneremo. Però mentre noi eravamo a Bologna a fare festa c'erano tante persone venute per noi e tante per, Marta, per i Marta sui tubi, forse di più, bisogna essere un'è, anche perché il PD è un po' sui tubi, ma in un altro senso. E mentre noi parlavamo di politica, appassionati con tutti i nostri civoti, perché abbiamo trasformato il mio cognome per dire che è una campagna plurale, collettiva, mentre noi facevamo questa bella serata, a Genova solo qualche ora prima si parlava di estrema unzione, morti dice così morti, di funerali, di tombe, zombie, esecue, io vorrei che uscissimo da questa sensazione, a me, per me è un po' opprimente, immagino che lo sia anche per voi, per chi mantiene comunque con il nostro paese un, un legame strettissimo, io vorrei che, che non mandassimo più nessuno a quel paese, perché poi ci siete già andati in qualche modo in un altro paese, vorrei che noi facessimo entrare gli italiani in un paese diverso che è il loro e che non parla mai delle proprie potenzialità, ieri sera ero a Brà con quelli di Slow Food che sono considerati di nicchia perché si occupano del gusto, ma in realtà sono, hanno relazioni internazionali straordinarie, hanno una diplomazia parallela, ti spiegano che l'Italia potrebbe diventare una superpotenza dell'alimentazione, potrebbe incaricarsi come abbiamo detto oggi qui vicino nel Parlamento europeo potrebbe incaricarsi di diventare il paese che per conto dell'Unione europea e di del tutto il mondo occidentale sconfigge la fame nel mondo in occasione dell'Expo. Invece parliamo di padiglioni un po' commerciali, parliamo di operazioni edilizie urbanistiche, parliamo di poteri, di cariche. L'Expo è stata finora e per lungo tempo questa cosa. E dicevo, ascoltando loro, ascoltando l'idea di un paese che gioca la propria partita, che ha un sacco di cose da raccontare, che ha una ricetta italiana, il signore mi dice che devo spostare un po' a sinistra, pensate, non è mai abbastanza. Non è mai allora un paese me lo chiedono, no? mi guardano, i giornalisti mi guardano così di tre quarti, mi dicono lei è un po' di sinistra, è il candidato più a sinistra, come se fosse una cosa strana, non li mandano i servizi non, la, prima quando la gente accena, non li mandano perché dice è un po' impattante una parola a sinistra, oppure quando dici uguaglianza vedi un certo sconcerto perché dice non se ne parla più da 30 anni, no? è così, dicevo io vorrei che prendessimo in mano la situazione Abbiamo, oggi la consulta dice che il porcello non va bene e noi l'abbiamo affidato a Violante e Quagliariello no, come sapete sono, io ho sospettato su Sky che avessero una relazione ma secondo me è vero sono lì da due anni a scrivere bozze della legge elettorale ci sarà un gruppo dirigente nuovo della, del PD, della sinistra italiana che cambia la legge elettorale che si mette insieme da lunedì in quest'ordine, ci va Tirenzi, Cuperlo perché noi dobbiamo tifare, per noi insomma, non siamo ipocriti, però che si metta lì a cambiare questa legge, ad avere una strategia, a chiedere il mattarellum, a chiedere l'uninominale come ci sono tanti paesi, avere la possibilità di scegliere uno di sinistra contro uno di destra e quello che perde non viene recuperato, rimane a casa, che è un modo per mandare a casa senza usare toni drammatici, ma con le elezioni, con la scelta dei cittadini, penso che, che un paese così non possa rimanere legato, abbracciato a una vicenda che è quella della decadenza che però non è di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è decaduto all'inizio di agosto e la politica italiana per quattro mesi ha parlato ossessivamente di questa cosa, ma era già decaduto. E pensate che dopo che lui era già decaduto noi gli abbiamo concesso l'IMU, che non l'ha capita nessuno, le istituzioni europee, il Fondo Monetario Internazionale, i sindacati, nessuno, la Confindustria. Però dovevamo tenere legato il governo, dovevamo cambiare la Costituzione e sentite il lamento. Dovevamo cambiare la Costituzione perché era funzionale l'idea che si dovessero fare le riforme, io divento matto, mi indigno perché se noi avessimo votato la mozione Giachetti a maggio e se avessimo incominciato cancellando il Senato, trasformandolo in una Camera delle Regioni a maggio, saremmo già a buon punto e invece non abbiamo ancora finito di cambiare l'articolo della Costituzione che consente, però la protesta si fa vigorosa, e non abbiamo ancora cambiato quell'articolo che ci consente di fare le riforme. Capite che le persone tendono a non, a non comprendere quello che stiamo facendo, è un po' difficile da spiegare. Allora io dico, partendo da cose che riguardano il nostro paese, le sue potenzialità e i suoi ritardi, nel nostro documento scritto a mille mani, perché ci siamo messi in tanti, vedo persone che hanno collaborato direttamente, organizzate da Vincenzo, ridiamo un senso alla parola... Italia, ridiamo un senso al fatto che siamo in Europa di Già cambiamo il modo di parlare oggi Letta litiga con la Commissione Europea eh, noi diciamo ce lo chiede l'Europa sembra un ente metafisico una cosa separata da noi, un fatto religioso a me, io studiavo quelle cose <coughs> e mi viene in mente Feuerbach abbiamo, sì leggete non è un leader dell'Espede è morto eh. cioè, direbbe che è morto ci siamo alienati ci siamo creati delle, delle cose che non gestiamo più non capiamo, siamo troppo zelanti abbiamo messo il pareggio di bilancio in Costituzione era, era fin troppo non ce lo chiedeva nessuno, abbiamo deciso di farlo noi da soli ed è un errore straordinario siamo impiccati a criteri che non sappiamo neanche spiegare non abbiamo la capacità di dire che sul rigore su alcune cose, noi non saremo rigorosi saremo draconiani perché buttiamo via un sacco di risorse ma su altri temi abbiamo bisogno di investire e io ieri pomeriggio ero in Val di Susa non vuol dire investire in, in viadotti e tunnel non solo e non tanto è investire sulla ricerca questo 3% fa impressione perché è anche quel 3% che dovremmo destinare alla ricerca noi come paese e non lo facciamo siamo all'1, 1 e 1, 1 quando arrivi all'1 e 2 c'è la festa grande ma si può vivere in un paese che perde competitività su questi settori e si preoccupa di, nemmeno di formulare la richiesta lo diceva Jacques Delors, non lo dice Casaleggio no, lo dico per chiarirci perché altrimenti ci perdiamo anche riferimenti culturali all'Europa non dobbiamo chiedere dobbiamo pretendere che si faccia una campagna delle elezioni europee in, questi, in cui questi temi siano declinati in cui ci siano delle persone credibili a rappresentarli per i premi alla carriera non si va a Bruxelles, si va a Cannes lo spieghiamo, perché se no la prossima volta nelle liste ci saranno tantissimi come dire, no? personaggi che hanno fatto la Costituente no? e eh sì, così funziona che a fine carriera ci sono due voi sapete, no? nella politica italiana quando finisci il mandato da parlamentare o vai a Bruxelles o ti danno un asl è <ride> così che funziona l'altro giorno ho scoperto che in un aeroporto abbiamo messo un chirurgo e dicevano, è andata tanto bene e ha lasciato un buco di 12 milioni io ho sospettato che ci fosse rimasto dentro anche il bisturi come dicevano una vecchia baduta dei Paolo Rossi Ecco, noi vogliamo mandare delle persone credibili che rappresentino questa sfida e che dicano un'altra cosa, e finisco poi ci apriamo le vostre domande, l'altra cosa è che ci sono questioni che in Europa sono state affrontate dagli altri paesi, che sono nella mentalità di molti paesi, a cominciare da quella del reddito minimo, di un sostegno universale al reddito, noi l'anno scorso, vedo persone che frequento da tanti anni come Emanuele Dolce, come tanti altri amici e compagni, l'anno scorso lo avevamo detto al PD, Stai attento perché questa questione sta diventando potentissima. Lo diceva con noi SEL e per me non è un motivo di competizione perché, come sapete, io voglio fare un PD con dentro anche SEL e la chiudiamo qui. Sta vicenda di due sinistre che non capisce più nessuno e che mortifica tutti quanti. E dicevo, lo diciamo noi. E tutti mi risposero gentilmente che non gli interessava. Il sindacato non era d'accordo perché il sostegno al reddito deve essere collegato al lavoro. Io cercavo di spiegare ai nostri sindacalisti che il lavoro è anche cercarlo il lavoro, e che il lavoro si perde e quando tu hai un buco in mezzo vorresti anche capire se c'è un Paese che ti aiuta, ti sostiene, ti aiuta nella promozione di te stesso oppure no. Dicevo, noi l'abbiamo sottovalutato e Grillo ha fatto tutta la campagna delle politiche sul reddito di cittadinanza, esagerando nei numeri, sparando anche delle cose eccessive, ma l'ha fatta e adesso il governo italiano fa una piccola sperimentazione. Allora su questi due scenari, su quello che vi dicevo della specificità italiana, sul fatto di rappresentare tutta l'Europa su alcuni temi, io penso che il PD si debba spendere fino in fondo e debba parlare esclusivamente di quello. Non ne posso più, abbiamo 14 correnti, è il censimento in aggiornamento. Perché, no, quando si presenta un fenomeno nuovo, non cercano di correntizzarlo. Abbiamo questo dibattito estenuante su rottamazioni. Poi. Oggi, dopo i giornali, prendo l'aereo a Torino e scopro che Fassino sarebbe il candidato di Renzi come presidente del partito. Io non vorrei che Renzi esagerasse con il rinnovamento, perché dopo cioè, <ride> è troppo giovane, non è perché diceva una figura più autorevole. Mette, mette, mette. È un po' la stessa storia di me. Ci fanno delle domande assurde, siamo tutti legati al gossip, nessuno parla più delle proposte politiche, il nostro documento è stato considerato pericoloso perché è troppo lungo, ma voi l'avete mai sentito? Cioè, io quando studiavo all'università mi dicevano se i libri fossero più lunghi sarebbero più corti, era un vecchio adagio, ma noi sfidiamo le cose, dentro trovi tutto. Se ne è occupato Vincenzo Grammarossa che ancora scrive la mozione, è arrivato a 1200 pagine, non la sono riuscita a fermare. Gli altri cioè, si sono in alcuni casi limitati a slogan oppure la accompagnano con molto mestiere, con molta qualità politica, ma non si capisce cosa vogliono, dove vogliono portarci. Io immagino un paese, e finisco, in cui le cose siano chiare, non particolarmente radicali, però ci sia un modo per rappresentare le persone. Un'altra accusa che mi viene rivolta è civati lavora con i giovini, giovani si rivolge ai giovani, come se fossi San Francesco d'Assisi ti dicono lei ha la capacità, di... ma non è che ho la capacità, che quei temi che citavo prima, la ricerca e il sostegno al reddito, sono due modi per entrare in relazione con il di che cosa gli parli? Di calcio può essere una soluzione, qualcuno lo fa. Era una venuta un po' polemica questa, però la Ci stiamo una. Non bisogna, cioè, non è dice usa il web. Ieri mi chiamo un giornalista di Repubblica e mi dice Civati che è popolare sui social network, però la verità c'ho anche degli amici fuori in canna di abbraccio, anche oggi. no, perché sembra di essere in un dibattito surreale. Se non usiamo le tecnologie web per fare politica, per contrastare l'evasione fiscale, quando lo dico si spaventano, ma c'è un progetto, e vi cito solo questo, che è sul tavolo del Ministero delle Finanze fin da quando, non so, c'era Sella, non so chi c'era, e eh no, perché è davvero da sempre, che dice che si possono centralizzare le fatture, che si possono fare, lo dice solo 24 ore, lo dice la Bocconi, non è che sto citando dei covi strani, dei rivoluzionari, perché non si usano le tecnologie per fare queste cose? Perché per fare il voto all'estero online si è aperto un dibattito no, nel PD che era fortissimo, non so se avete visto, e meno male che abbiamo fatto la petizione che abbiamo insistito perché no, dovevate prendere l'aereo per andare a votare, in alcuni casi a Bruxelles e tutti i vicini... E conurbati, ma immaginatevi nel collegio Oceania che è il mio preferito no? dall'isola e figi dice sì, inizia una navigazione a remi perché costava troppo perché anche questa cosa è curiosa noi facciamo le primarie, gli chiediamo un contributo e sono fin troppi quei soldi io ho già detto lasciamone giù subito per cose di solidarietà non diamo l'idea che facciamo le primarie per avere un bilancio non invertiamo, le persone sono sensibilissime su questi argomenti e cerchiamo di rendercene conto, sono arrabbiate. Finisco con un aneddoto perché mi capita sempre più spesso. L'altro giorno uscivo dal Parlamento per dirgli come siamo combinati e c'ho il contestatore, te ne danno uno per deputato nella dotazione. Questo cammino dice: State a rifare la no? E ci aveva fortunatamente il contestatore buono di fianco che gli dice: No, lascialo stare che quello è del meno peggio. Allora, per intenderci, oltre ad avere la coppia di contestatori c'è anche il fatto che se ti fermi un attimo a parlare e gli spieghi chi sei, che cosa pensi li, te li fai amici alla fine è tutta una festa perché le persone vogliono trovare un'interlocuzione e l'aneddoto di per sé non vuole dire nulla e sono episodi, ma sono tanti episodi di questo tipo ieri in Valsusa c'erano Donatella e Leonora Donatella non, ci, non sono gli esempi di Renzi eh, è scudere, non è Francesca ma poi diceva la canzone eh. Donatella non ci vota, anzi, Donatella ci vota ancora e c'è un elenco di critiche esagerate e Leonora non ci ha votato più e c'è lo stesso elenco di Donatella. E so, è peggio Donatella, eh? perché Donatella è ancora affezionata e dice vi vota ancora però e ce ne dà di santa ragione e tira fuori tutta la rabbia, tutta no, la delusione e però Leonora tornerebbe a votarci, lo vedi dagli occhi, perché poi viene l'iniziativa del PD ha votato il 5 stelle ovviamente, oppure non, le persone come lei non sono andate a votare. Quell'area lì è largamente maggioritaria in Italia e nel mondo, secondo me, tra di noi che votiamo no, nel sistema politico italiano, è maggioritaria, è l'area che io ho chiamato Rodotà, perché quando è arrivato Rodotà, che per me è un patrimonio dell'UNESCO insieme a Prodi, no? sono, sapete, io voglio fare un centro-sinistra che vada da Prodi a Rodotà e non è una provocazione la mia, anzi… Quando si parlava però della candidatura di Rodotà c'era un fermento esagerato nel paese. Il PD cosa ha risposto? No, perché ce l'ha proposto Grillo. Che se c'è un argomento da deficienti nel mondo, è questo qua, ma cosa vuol dire? Guardate che non provate a pensarci, traducetelo in una, in una, in una vicenda quotidiana, familiare, uno dice andiamo in pizzeria, no, ti offro una cena di pesce, no, ma me l'hai proposto tu, non vengo, è il miglior ristorante di Bruxelles, ma non ci vengo perché me l'hai proposto lui che non... Ma che cosa significa? E tra l'altro è una scelta sulle cose che abbiamo più a cuore. Perché l'accusa di essere rivolti ai giovani, questo zitto, è assurda, perché in realtà tutte le citazioni che noi facciamo sono di persone che hanno 9.000 anni. Rodotà è vecchissimo, lo dico con affetto. Potrebbe essere gentilmente mio nonno, però è più giovane di tanti ragazzi che magari fanno politica e tanti della mia generazione, perché si occupa di argomenti che abbiamo lasciato scappare via, che abbiamo dimenticato e li abbiamo lasciati scappare via perché per incuria, perché non studiamo più. Prima è stato citato Fabrizio Barca, Fabrizio Barca vota per noi, è una cosa che mi riempie di orgoglio, ma anche perché ha trovato qualcuno che discutesse le sue cose, che, costruisse, che volesse costruire una sede con lui di approfondimento, io Barca gli do, cancelliamo tutte le fondazioni, no? quelle che non si capisce che cosa facciano, diamo a Barca un luogo autonomo, finanziato indipendentemente in cui possa fare una scuola di politica di altissimo profilo, internazionale, facciamolo noi e con questo progetto vinciamo. E pensate alla sorpresa, il Corriere deve rifare i titoli di sei mesi, non tornare indietro con la macchina del tempo, tutti gli altri non se l'aspettano, aspettano, perché non c'è più la voglia di cambiare davvero? Guardate che questo è il vero disastro del nostro Paese, la rassegnazione, l'incapacità di immaginare alternative, lo slogan di questi mesi è non ci sono alternative. No? che è pesante per una forza di sinistra dire non ci sono alternative teoricamente la sinistra è il posto dove si costruiscono le alternative, dove si cercano non si direbbe mai ed era lo slogan di Margaret Thatcher non ci sono alternative e vorrei che ci, non ci confondessero cioè la Thatcher era di destra la Merkel è di destra perché sulla Merkel lì ci sono degli no, qualcuno tifa, dice il grande risultato della Merkel dice ma noi siamo gli altri Panico è vero, no? anche il PSE mi chiedono dove volete andare, ascoltiamo Fioroni, dove ci mettiamo il Parlamento europeo, l'area Fioroni, la Fioroni frazione, <ride> ma che è? Cioè bisogna spiegare a Fioroni che c'è un posto che si chiama PSE, che lo interpretiamo, ci mettiamo la politica, lo facciamo dialogare con i verdi, lo facciamo... anche perché, e vorrei essere chiaro poi mi, mi do fuoco. Vorrei, oggi c'è Alfano, sapeva che venivo doveva rovinare l'iniziativa. La... E Alfano viene qui per fare che cosa? Il PPA, questa è la sua idea. E allora, siccome io non voglio stare nello stesso posto di Alfano, come criterio, in generale, se volete sviluppo, posso parlare 16 ore dell'argomento. Io vorrei che noi ci organizzassimo un'altra cosa, ovviamente con quello spirito di quel simbolo, di quel signore Romano Prodi che dobbiamo subito contattare. Io vado lunedì a ridargli la tessera, dovrò lavorare, eh? mandatemi dei messaggi di sostegno perché è un po' arrabbiato, però gli voglio dare la prima tessera del 2014 e voglio che lui sia coinvolto nella nostra sfida sulle europee, che se dobbiamo costruire un programma sulle europee lo facciamo con Romano Prodi e se lui volesse fare anche qualcosa d'altro, vogliamo andare. No, perché se no non ci siamo capiti. E guardate, quando molti... Monti che aveva fatto dell'Europa una bandiera di fronte alla candidatura di Prodi ha presentato la Cancellieri, io sono un po' sadico, ma voglio ricordarvelo, io non ci ho capito più niente, ho iniziato a pensare che il Paese non avesse più una speranza, un futuro, io penso che a molti lo chiedano ancora quando viene qui come mai non ha votato Prodi, perché forse abbiamo perso il senso della misura. Il valore delle cose, la qualità delle persone, Prodi può fare il segretario generale dell'ONU se non c'è il voto segreto, l'ha già chiesto, dice. Di. Ce ne rendiamo conto? Ci rendiamo conto che non l'abbiamo eletto perché c'era qualcuno che aveva la sua corrente, i suoi, le sue consuetudini, le sue inimicizie, i suoi vantaggi, non abbiamo eletto Romano Prodi. E poi parliamo di Europa, ci dovremmo venire a scusare anche qui, anche con gli europei, non solo con noi, sono solo tra di noi. Ecco. Tutte queste cose dal 9 di dicembre, dall'8 sera tardi perché chiederanno il riconteggio, perché avremo vinto, non è possibile. Andiamo a vedere come mai a Bruxelles ci va, ti vince, non è giusto. Dovevano vincere gli altri due, ci va, ti prendere lo 0-1%. Non andrà così, cambiamo le cose. Con questo tono, con questa determinazione, senza avere nessuno dietro. Io cambio tutto senza parlare di disastri, lutti, rottamazioni, non faccio nient'altro. Sostituiamo esce uno che è stato lì tanti anni, che ha dato del suo meglio, che ha avuto una lunga storia, che noi rispettiamo mettiamo dentro magari uno che ha una lunga storia, oppure c'è la giovane, ma che si assume la responsabilità per la prima volta sbaglierà anche lui? Può essere, avrà delle incertezze, sarà naturale però vorrei che ci provassimo questa volta noi, senza aspettare che ci aiuti qualcuno senza aspettare la spinta che arriva da, da chissà chi e con una grande libertà e con una grande autonomia che è la cosa che ho di più cara. In questi mesi che ho preso da tutti, da destra, a sinistra, dal governo, da Grillo, mi posso dire che si resiste tranquillissimo, ci si fa un po' male. Quando i grillini mi hanno paragonato a Borghese ho avuto un attimo di ma non lo capisco, ci sono veramente, ci ho detto ma cosa vuol dire? Non mi sembra di essere come Borghese, dove ho sbagliato? C'è cioè uno poi si interroga, va a casa e dice, tesoro, non sono come Borghese. No, ragazzi, mi mette avanti, bacia tantissimo. Le ho prese, no? lei non vota come il PD, però ogni tanto bisogna alzarsi su quel banco dell'attimo fuggente, anzi, il nostro è l'attimo fuggito, che vale anche per chi ha scelto un altro paese dove lavorare, e dove vivere. Bisogna che ogni tanto qualcuno ricordi che c'è un programma elettorale, che c'è un posto dove stare, che, che Berlusconi non è proprio un, un alleato, no? che magari si potevano fare meglio le cose. Questa è stata la nostra funzione, facciamola insieme. L'unica cosa che vi chiedo, io. Non valgo un cavolo, sono come gli altri, non penso, non... mi ha sorpreso che dopo Sky ammazza, ma pure Fazio mi ha invitato, l'avete visto? Cioè lo speravo di più, Però non cambieremo, non saremo prepotenti, abbiamo questo stile e non lo cambiamo per nessun motivo. Però proviamoci. Tutto qui. Scusa, ho fatto un po' di so, so. grazie. grazie. Che abbiamo qualche domanda, pensate, non serve fare. Sì, sì, funziona, grazie. Uh, vi ringrazio perché avete uh, risposto alla nostra sfida in tantissimi. In realtà, come diceva Federico, abbiamo non pochissimo tempo, ma abbastanza tempo. Uh, la fortuna è che molte delle vostre domande uh, sono simili, quindi proverò a fare un riassunto uh, ragionato. E a molte delle vostre domande, a cominciare dalla scelta, se entrare o meno nel PSE, eh, mi pare che abbia già abbondantemente eh, risposto, però se vuoi te la rifaccio la domanda. <ride> ho detto allora, sì. Allora, eh, ho detto sì, mi sembra breve ma invece. Poi immaginate una politica che dice sì e no, e non no, dal punto di vista del quadro politico, stiamo valutando <ride> se conferire, con. Come... Cioè parliamo così, uno dopo 5 secondi cambia canale, si mette piuttosto, no, spegne la tv, questo è il problema, Vai. Allora, abbiamo ricevuto, dicevo, tantissime eh, suggestioni, suggerimenti, contributi dalla sala, ma anche da Facebook e Twitter, quindi li abbiamo messi un po' insieme per blocchi. Allora, il primo blocco potrebbe essere il senso di Civati per l'austerità, la Merkel, il fiscal compact e l'Italia che dice sempre è colpa dell'Europa. Un secondo blocco che ci viene soprattutto da Facebook, uh, ma anche qui non avete scherzato su questa cosa, è il senso di Civati per le elezioni europee, per la classe dirigente del Partito Democratico in vista delle elezioni europee, il senso di Civati uh, per l'Europa che così com'è non ci piace ma senza la quale ci sentiremo smarriti e quindi uh, ci chiede se non so, mi ricordo chi, uh, se c'è un nuovo sogno europeo, una nuova forma di internazionalismo che si possa rilanciare anche partendo, partendo da qui, e poi veniamo più a cose diciamo, di casa nostra, priorità politiche per la tua segreteria, visto che il 9 diventi segretario del partito, e uh, le prime tre priorità di governo uh, per il Partito Democratico a guida Civati. Infine... Ricerca, diritto allo studio, tutto normale, eh? tutte le sere così, no davvero? Perché questa cosa di fare le domande non è banale e di cercare di rispondere, poi valuterete voi. però basta con i comizi, lo, dicevo, lo dico anche a Renzi: se dovesse un'ipotesi remota vincere lui, ce la prendiamo come consiglio per la prossima volta. Eh? Rispondo, non faccia più gli interventi del fare, ma risponda un po' alle domande, perché sarebbe meglio. Oggi mi hanno detto delle cose di questo, ma no lo dico, è un monologo ormai interiore, è uno primo consciousness, cioè bisogna seguirlo, non si capisce come and andare a votare tipo, no? mi sembra una questione, io lo dico, 2014, Mattarello ta, si vota. Se qualcuno ci sta lo spiega lui agli italiani, ma noi ci abbiamo un'idea. E secondo me, oggi ho azzardato, scusa se ti ho interrotto, no. ma era per prendere un po' fiato che hai 200 domande, ho azzardato l'ipotesi che Renzi debba votare Civagi provate a pensare non è così peregrina perché se vogliamo sbloccare questo sistema bisogna trovare delle parole forti mi sembra che lui abbia cambiato verso come per citarlo e che non sia più efficace come lui. basta mi stai sì, guardando ma no? è diventata l'insieme <ride> sì, sono lì sopra di ogni sospetto. Eh, okay, no, no, no, no. <ride> l'ultimo eh, blocco di domande, ricerca, diritto allo studio, uh, ambiente, che fare per il nostro paese per rovesciare in positivo uh, il discorso sulla fuga dei cervelli. Poi devo fare questo uh, quest omaggio a un compagno che ci scrive da Londra via Twitter e ci chiede gli ultimi non si sentono rappresentati dalla politica, come facciamo a parlare a queste persone e come eh, eh, le recuperiamo alle ragioni della politica? Potremmo aggiungere, eh, citando altre domande che sono arrivate dal pubblico, come facciamo riappassionare i cittadini non solo alla politica ma adesso, visto che abbiamo all'orizzonte le elezioni europee, al progetto europeo e quindi invitarli a partecipare alle elezioni europee. Per adesso ho finito, vediamo quanto tempo si prende per rispondere, uh, eventualmente abbiamo un altro pacco di domande, quindi tranquillicene per tutti. Allora, sono, praticamente facciamo un congresso vero, abbiamo, la prossima volta il congresso lo facciamo davvero in Europa, tra l'altro cosa dite, potrebbe essere un'idea banale. Ecco io partirei da una cosa che, che mi consente di rispondere a molte domande, io vorrei che la piantassimo col provincialismo, io vengo dalla provincia profonda, so che cosa vuol dire abito vicino ad Arcole, un posto trafficatissimo di sera come potete immaginare, noi lo fermiamo solo di giorno, lo dico per chi è più attento a queste cose, più sensibile, e il provincialismo ci ha devastati, io oggi ero in Piemonte c'è ancora Cota, ce l'hanno ancora, c'hanno ancora quella mentalità lì l'idea di parlare male dell'Europa per interi secoli e poi dopo dire che è colpa dell'Europa Lampedusa, fatemelo dire Abbiamo, siamo scandalosi è una vergogna è una vergogna sentirsi, sentir dire da esponenti che sono stati compreso Alfano dire eh no ma lì è l'Europa che non ci aiuta l'Europa che non ci aiuta avete fatto delle leggi per anni dicendo che non ve ne fregava niente del rispetto dei diritti civili dei diritti umani anche del buonsenso Abbiamo trasformato il canale di Sicilia in giochi senza frontiere. Chi arriva può richiedere l'asilo, se no muore. A voi pare normale. A me è una cosa che mi non lo so, mi annichilisce. Mi sembra una cosa di una follia sorprendente, di umani. Hanno fatto per 30 anni le campagne elettorali coi balconi, lo sapevano benissimo che lì, coi balconi, venivano pochissime persone, che, che moltissime ne morivano, nessuno ha mai avuto niente da dire e così hanno fatto su tutte le altre questioni perché questo, questo schema europeo noi l'abbiamo così rigoroso e così duro l'abbiamo accettato proprio quando c'erano loro al governo eh? senza distinguere nulla senza chiedere anzi, senza assumere alcune cose che l'Europa ci chiedeva no, per usare l'espressione che prima contestavo esattamente come ci chiedeva delle altre e l'abbiamo fatto nel tramonto di Berlusconi lì non è alba dorata è tramonto dorato, sapete? è un tramonto, è così intriso di populismo, di inefficienza di uno sguardo che guarda solo a domani mattina e noi abbiamo, ci permettiamo di venire qui a fare casino ma noi dobbiamo essere molto umili e molto ragionevoli però anche molto netti. io quando dicevo prima, quel 3% non è un termine assoluto dobbiamo spiegare agli altri vattene europei che noi saremo più rigorosi, che andremo almeno 3 su alcune questioni, ma su altre abbiamo bisogno di poter spendere delle risorse investirle Dobbiamo spiegare che in Europa ci si sta un po' come nel PD, se posso dirla. Cioè Io dall'Europa non voglio uscire, non voglio uscire dal PD. Credo che siano due grandi progetti, sto giocando con le parole, ma fino ad un certo punto. Però mi permetto di essere critico, di dire come la penso. Non uscire dall'euro. Guardate che questa cosa di grillo ricomincerà il referendum sull'euro, ricomincerà l'attacco formidabile alle istituzioni europee. noi cosa rispondiamo? quando poi l'Europa stessa ci dice che non abbiamo fatto bene neanche la legge di stabilità. Capito? Dobbiamo trovare una misura e dobbiamo essere così, durissimi con la burocrazia, con le inefficienze, con gli sprechi del nostro paese, pronti a rinunciare a molte cose, ma non a farle rinunciare le stesse persone però, perché io lo voglio dire, la parola austerità non è, quella, non è della Merkel, è di Enrico Berlinguerri, così rispondo ad altre questioni che sono state poste. L'austerità non è la miseria degli statali a 1.500 euro, non è la miseria dei pensionati, degli esodati, non è quella cosa. L'austerità nella nostra tradizione è l'idea che tu cambi il modello di sviluppo, fai delle scelte di priorità, cambi magari il modo di consumare. Io prima parlavo con Monica Brassoni, parlavo con una, una tradizione che, che io rispetto tantissimo e che nel PD ci dovrebbe stare di più. Quella è l'austerità e provare a orientarsi in modo diverso e su quello non hai bisogno di meno risorse, hai bisogno di più convinzione, se non costruiamo un'Europa così saremo spacciati, gli italiani di sicuro, ma inizio a pensare anche a questi grandi paesi continentali, a cominciare dalla Germania, non credo che andiamo molto lontano, quindi questa è la mia posizione, una posizione di forte autonomia di pensiero, che legge quello che dice Prodi, che, le, che dice Schröder, che dice le cose che vi sto dicendo in questo momento. Che non ci possiamo fermare i vincoli, dobbiamo saperli forzare dove è necessario farlo e tenerci molto al di sotto quando invece ci sono ritardi da recuperare. Perché non lo diciamo? Perché veniamo qui a bussare e a offenderci? Usciamo da questo psicologismo, facciamo politica. Qual è il ruolo che l'Italia vuole assumere? Lo dicevo prima, vogliamo fare scegliere delle partite. Vi faccio un esempio che è fortissimo per me, gli F35. Lì è uno schema europeo di difesa. Ma dov'è la politica estera-europea? Che senso ha? Perché noi dobbiamo comprare quei cacciagombardieri? Quando è che ne abbiamo discusso? Quando è che c'è un Parlamento italiano ed europeo che mette al centro queste questioni? La gente è inferocita, non capisce perché. Noi c'erano un ministro della guerra, perché sì, no? sapete che è talmente convinto che lo usano negli spot della Lockheed. È no, lo citano come testimoni, la sua insaputa. Questo Mauro che è un cattolico che dice cose tipo i bombardieri sono strumenti di pace. E noi, no, anche io dico, boh, devo, sto male, devo aver esagerato in gioventù con certe cose. Perché no, gli dico, ma se sto ascoltando, se, come una beautiful mind, no? A un certo punto lui dice lo sta vedendo anche lei, no? E gli dice c'è, certo. c'era. E un, un paese come il nostro, un'Europa come questa, deve estendere lo spazio di pace, di cooperazione, deve avere nell'Italia il luogo che lo fa nel Mediterraneo. E torniamo a Lampedusa, e torniamo all'incertezza di un'Europa che ha guardato troppo a est e troppo poco a sud, e dove noi potremmo avere un ruolo. Non è che diamo la colpa agli europei, magari lo diciamo, magari lo facciamo, magari coinvolgiamo le forze più vive di questo continente in una sfida che ci coinvolge tutti, che riguarda l'immigrazione, che riguarda gli scambi commerciali. E vi faccio un secondo esempio. Io non posso più tollerare che anche dentro la UE ci siano i paradisi fiscali, non è tollerabile non la svizzera e basta con la quale peraltro non riusciamo a scrivere la convenzione da anni tutti ne miei... bacerà monti che è andato a trovare la widmer in engadina erano tutti un lode esagerato no? erano tutti di lode e eh, avevo capito cioè, però sta convenzione noi ci abbiamo fatto pure un documentario perché lavoriamo per il pd abbiamo messo a disposizione delle, dei concetti delle idee ma quando è che andiamo a prendere quei soldi che sono la vera no, disgrazia del nostro paese però ci sono altri paesi europei che se vai lì è comodo, la rendita non è tassata, fai degli affari no? notevoli e questo quando è che lo diciamo? Poco, perché abbiamo tanti difetti. Allora diciamo una cosa all'Europa, lo diciamo anche agli italiani, abbiamo sbagliato tantissimo negli anni passati, però siamo anche il paese insieme alla Grecia che ha fatto più sacrifici negli ultimi anni e non vogliamo essere premiati con la, no? la larghezza delle ma no, per ricominciare a sprecare. Vogliamo essere premiati perché abbiamo una direzione da prendere tutti insieme, sulle cose che ho cercato di citare. Così, secondo me, ricominciamo a discutere di Europa in modo diverso. Magari spiegando anche che non è il caso di sbattere la porta, ma di aprirla paradossalmente quella porta. E lo stesso, pensate, ultimo esempio: i finanziamenti. La presenza di Barca nel discorso è utile perché questa vicenda per la quale noi non spendiamo i soldi europei, è un, anche quello è uno scandalo incomprensibile. Il cofinanziamento è un problema e allora forse c'è qualcosa che non funziona nelle nostre regioni, nelle scelte di sicuro c'è qualcosa che non funziona nelle nostre regioni. Forse è la classe dirigente che non va bene, però questo conferma la tesi da quello partito, non, non la smentisce. Forse ci siamo troppo preoccupati di costruire clientele dentro quei fondi strutturali e quelle opportunità giusto? Siamo più preoccupati di costruire agenzie, società parapubbliche, miste, pubbliche, zone grigie, io l'ho visto in, tanto, in tutto il territorio nazionale e però purtroppo ogni tanto ci capita dentro anche il PD, per sbaglio, eh, perché noi siamo bravissimi. Allora forse anche su questo un partito, una riflessione la fa a tutto campo, non soltanto sulle cose da dire alla Merkel perché fa un po' sorridere. Su altre questioni, Ecco, io penso, eh, per rispondere alle cose di casa nostra che però sono collegate a queste, nel 2014 io dico, non possiamo fare quello che abbiamo fatto nel 2013, per quello che mi sono candidato a fare segretario del PD. Nel 2013 le abbiamo più o meno sbagliate tutte e tra l'altro sono pure orgogliosi, eh. stiamo andando forti, no, io vedo delle cose incredibili, sono convinti, era l'unica cosa da fare, a me sembra che ce ne fossero altre mille, ma adesso ho scoperto che... È diventata di moda la mia idea di fare le larghe intese, magari quando le devi fare, precisi prima. Non so se avete notato, adesso lo dicono tutti. Ah, ad aprile abbiamo fatto in due giorni il governo, lei. in due giorni, con i 101 che spingevano. No, è così che l'abbiamo fatto, non abbiamo chiarito niente. Giusto? Allora, noi dobbiamo dire, ci impegniamo a fare una cosa molto se non l'opposto nel 2014. Nel 2014 ci vedrete un altro PD, vedrete un'altra storia. Incominciamo dalle elezioni europee, non candidiamo, come dicevo io, cose strane, facciamo un investimento e facciamolo scegliere questi, queste candidature, troviamo un modo di discuterne sui profili, sulle persone, sulle logiche che ci vogliono portare in Europa. Pensate che bello se le scegliessimo così. Possiamo farlo, e siamo noi i sovrani, sono gli elettori del PD che devono prendere queste posizioni. E quindi se noi nel 2014 non faremo quello che abbiamo fatto nel 2013, bisogna che facciamo politica. Tutte le cose che vi ho citato sono considerate marginali nel Partito Democratico. Nel tempo che dedichiamo alle cose, nello studio, nella voglia di cercare soluzioni diverse, sono minoritari. Alcune sono escluse, la domanda sull'ambiente. Io ho, fatto, ho iniziato il programma congressuale con l'ambiente, 10 pagine. Il PD non ne parla quasi mai. C'è un compagno che si occupa di ambiente, di solito lo tirano fuori a fine riunione, si civa di radici, vive di tempo. No, è uno seminudo oltre. Parla di cose che gli altri non fanno, eppure il PD le fa quelle cose lì, perché noi, per esempio, una cosa che potremmo fare è diventare leader in qualcuno di quei settori innovativi in campo ambientale. E lo facciamo, e magari lo fa il PD, io lo dico sempre, ma abbiamo parlato per anni dell'inceneritore di Parma, che non sono riusciti a spegnere neanche i grillini. A Reggio Emilia, che è la provincia di fianco, non sto parlando della sindrome cinese eh, che devi fare il buco e te devi uscire dall'altra parte, Reggio Emilia è il PD che ha spento l'inceneritore e ha avviato un programma straordinario di chiusura del ciclo, come dicono gli esperti del rifiuto. Noi abbiamo le politiche più avanzate nel contrasto al consumo di suolo, nell'efficienza energetica. Io ho candidato Gianluca Ruggeri, che è uno che insegna queste cose al pannello solare, ha fondato UNESCO, che è una di quelle società che consentono di risolvere il problema finanziario nel mettere un pannello sopra la testa e nel fare gli interventi di efficienza energetica. Ma nel PD non se ne parla. E perché no? Perché si cambia il modello, perché si cambiano interlocutori, perché si aprono scenari diversi, però è il momento di farlo, e questo che mi fa arrabbiare è che la crisi avrebbe consentito di cambiare le opzioni, non l'abbiamo voluto fare, l'Italia va avanti ancora come, de, come è andata finora, la, il discorso sul, sulla Tav, sul Tav in Val di Susa è la stessa cosa, era giusto vent'anni fa, il mondo è cambiato, non c'è nessuno che te lo spiega, e guardate non sono quelli che tirano i sassi, che quelli che condanniamo perché a me la violenza non mi piace anche se condivido come dire la potesta, mai. Sono i bocconiani che tirano le slide, sono pericolosi, ti tirano in testa, di taglio. Eh sì, Perotti, guarda io l'ho messo, no, l'ho fatto, la Roberto Perotti non sarà un estremista, Marco Ponti del Politecnico di Milano, quelli che dicono mettiamo a posto la rete oltre alle grandi infrastrutture dell'alta velocità perché i grillini la prendono all'alta velocità, i bibecco, eh, Milano-Roma eh. lo fanno anche loro. Quindi il problema forse è dove ce la metti l'alta velocità, dove fai gli investimenti e come ci arrivi, perché se poi ci metti tre ore per fare un, prendere un regionale e fare 20 km, io li ho chiamati TVB, i treni a velocità bassa, che è anche un modo per affezionarsi, perché tu ci vuoi passare la giornata, no davvero, ma guardate che ancora l'Italia è un paese così, lo sapete meglio di me, insomma i pendolari li abbiamo fatti tutti nella vita, allora perché non c'è nessuno che rappresenta poi uno schema diverso e prova a forzare su queste cose? O pensate alle reti, l'Italia è un paese in cui non si parla delle reti, parli dell'acqua, il referendum è stato partecipatissimo, c'era anche Angelino Alfano detto lodo in quel referendum, non è un omonimo, l'ho verificato, era sempre Alfano che adesso è un interlocutore europeo. Eh sì, in quel referendum sull'acqua 27 milioni di persone, cioè la somma di PD 5 Stelle e PDL, più di più hanno detto che volevano una certa gestione dell'acqua, che lo facevano per ragioni tecniche, ma soprattutto per una battaglia di democrazia, volevano poter controllare le cose, essere sovrani, come dicevo prima, nelle scelte che riguardano i servizi essenziali. Bene, quella cosa non è stata più, non ha avuto seguito dal punto di vista legislativo, sono passati due anni, non ha avuto seguito dal punto di vista infrastrutturale nelle scelte del modello di sviluppo perché appunto sono i viadotti, Vi ricordate il Ponte sullo Stretto, è la grande opera su cui scrivere Berlusconi, su no? tutta la campata, le reti non si vedono, se ci va ti lancia le reti dell'acqua poi no? la gente è forse più contenta, ma non lo sa, e così le reti sulla banda larga, sulle infrastrutture più come dire, innovative, sono al palo, sono in ritardissimo, arriviamo con le tecnologie esauste, noi quando ci muoviamo stiamo usando le tecnologie che gli altri non usano già più, Vogliamo parlare di queste cose e da ultimo, tu non me l'avete chiesto, sui diritti civili. Aiutatemi voi, è un appello accurato mio, aiutatemi voi che siete soprattutto giovani e soprattutto europei, perché noi lo siamo un po' meno, quelli rimasti a casa. Ma cosa sono i civil partnership alla tedesca? Adesso sono diventati alla Tedesca, che come uno poi dice definire in MUNG se è tedesco, se sono in partnership sarà un'altra lingua. Diciamo delle cose incredibili, io sono strato, ah, non so più cosa fa, mi spiegano, e no, le civil padre ci sono meno dei matrimoni perché non ci sono le adoptions, le adozioni, solo che in Inghilterra i single possono adottare i bambini, di che cavolo stiamo parlando? Che tra l'altro le civil padre ci hanno già superate, quindi siamo all'Inghilterra come l'annate del vino, l'Inghilterra 2007, la tedesca, se, noi, se voi fate una campagna elettorale, guardate che le persone votano anche se non per questo, per una classe politica che rappresenti la loro libertà e il loro stile di vita, giusto? Senza farsi sì, le indagini strane. Dicevo che quando voi parlate di Unione alla Tedesca nessuno capisce di cosa state parlando, questo è il primo problema. Bersan era anche bella l'espressione, sul lago di Garda aveva forte l'Unione alla Tedesca, no? come sapete, però nessuno dice boh, che sarà un sistema elettorale. C'è cioè, un proporzionale, c'è la, la cancelliera, non so. Non si capisce cosa, rassicuriamo le persone, in realtà quelle rassicuriamo talmente tanto che non ci votano, I, non, quelli sono strani. Vediamo cosa dicono gli altri. È così. Proviamo a cambiare genere, c'abbiamo cioè, un paese che tratta male le donne, lo fa nella cultura maschilista, lo fa nella legge 40, lo fa negli spazi che ci sono, nel fatto che la famiglia è la mamma, è la nonna e la moglie ancora in Italia. Diciamolo che c'è una sproporzione nei redditi, nelle occasioni di lavoro, facciamolo diventare una nostra battaglia. Non è così difficile, non è impossibile. Quelle sono cose che l'Europa non ci chiede, le fa, potremmo anche vedere no, cosa, come si può immaginare qualcosa di diverso. Perché non lo diciamo? Che paura abbiamo? E finisco su un riferimento personale. Una no, volta ho incontrato Maurizio Lupi, che è un altro dello, dello squadrone che sta mettendo insieme al Fano. No? in televisione e lui parlava della sua famiglia che lui è sposato, c'è tanti figli, loro fanno tanti figli, io li rispetto. eh No, guardate che non faccio ironia. Però poi passa la parola a me. Io ho una bambina di un anno piccolina, e la mia compagna ha già una bambina più grande. E io ho chiesto a Lupi se andavo bene. No, perché tu, per questo qua cioè devo dire la famiglia, diciamo un termine tecnico che usa Camilleri, la famiglia Lupigna. Se non è la famiglia così non è la famiglia, ma chi l'ha deciso? La cittadinanza è personale soprattutto è delle relazioni che costruisce a partire dall'individualità che ti viene riconosciuta, quello è il liberalismo, giusto? Allora su queste cose la vogliamo costruire una coscienza politica perché non ce n'è più. Segnalatelo voi anche da qui, segnalatelo a tutti quelli che potete, ci siamo dimenticati di fare politica, di costruire una cultura, di scegliere delle battaglie, se io vi dicessi qual la battaglia del PD e no non ci pensate, perché ho visto che ci dovete pensare un attimo perché non c'è una battaglia del PD su cui il PD dice adesso facciamo sta cosa, c'era, era, era togliere le tasse sul lavoro, meglio che non vi dica come sta andando a finire, fortunatamente sul cuneo fiscale abbiamo preso una botta di freschezza perché se no saremmo stati a paradino anche a Natale. Dai, altro? Sì, certo. Ma sono esagerato. Sì, no. sì. Ragazzi, però avete dato No, in realtà ti richiamerei all'ordine perché non hai risposto Vai, dimmi. alle domande sul partito democratico alla sfida delle elezioni europee. Eh, e però poi, ho già detto tante cose di cosa E farete. poi, aspetta, dimmi. non ho finito. Sul Vai. suggerimento del segretario Cesani ti faccio vedere questa. Che cos'è? È una scheda di un referendum di consultazione interna. La è la mia proposta, l'hanno fatta in Germania. Eh sì, perché io sostenevo questa cosa considerata bizzarra dai commentatori, che se andranno a fare il governo con, anche con gli altri, eh, perché comunque qualsiasi maggioranza costruita senza il voto degli elettori, deve avere questa cedolina, dopo facciamo delle foto, voglio portarle a casa questa io. Eh. La devo perché la devo spedire. Venire. Vabbè, però se siete così anche voi, non pensa che siate generosi, se siete come gli altri, non vengo più. Allora, io avevo chiesto esattamente questa cosa, di poter votare, di poter convalidare delle decisioni prese dai gruppi parlamentari. Tenete conto che quando abbiamo fatto il governo delle larghe intese all'italiana, non c'era più nemmeno il segretario del partito, che è l'unico che si è dimesso. Io vorrei che questa sera citassimo Pierluigi Bersani perché io non sono mai stato bersaniano l'altra volta avevo tratto Ignazio Marino non sono mai stato del tortellino magico del ripieno no davvero non sono mai stato legatissimo a lui ma è incredibile che l'abbiano già dimenticato con tanta leggerezza i suoi estimatori più forti come se non, non lo cita più nessuno e allora lui si era dimesso e, e noi l'abbiamo indicato il vice è forte guardate che fare il segretario del PD è un lavoro terribile io lo so per quello che sono qui a cercare affetti, amicizie nuove perché. <ride> cioè, tu, finiscono tutti male le carriere di sicurezza. Guardate a pensarci: Franceschini è andata così, così gli altri sarà una tragedia. Eh, finiscono così. Cioè. E so, hanno il vice che prende il loro posto. È la cosa più crudele, eh. Tu lavori da sempre con Vincenzo, domani guardi i risultati: Vincenzo Grammarosso è segretario del PD, che A me fa piacere, però dico non eravamo, eravamo d'accordo. Okay. Però potrebbe essere la prossima volta ti cambierà. Attenzione. <ride> Allora, in quei giorni non c'era più nessuno, non avevamo un partito, avevamo fatto il disastro su Marini che non ci aveva capito nessuno, è stato un momento difficilissimo. E non abbiamo pensato di consultare le persone con una scheda dicendo vi va bene questa impostazione, ne avete in mente un'altra, non abbiamo aperto una. l'abbiamo fatto fin financo nel 98, quando c'era l'IDS, e Prodi li cadde diciamo così, come se fosse un evento naturale, no? cioè, cadono prodi in Italia, quando, quando cade prodi i DS fecero una consultazione, era più una consultazione con due team, perché io me la ricordo, voi siete troppo giovani per ricordarvi consulta, ma consulta, cioè le, le consultazioni di questo modo, convocava tutti a uno a uno e poi dava una sua versione, ma nessuno aveva mai, era una consulta questa. Però io mi ricordo che già allora dicevo, ma perché stiamo andando, cioè andiamo a votare, no? Devo vedere, deve essermi rimasta da allora questa convinzione. Avevamo portato l'Italia nell'euro, lei mi guarda male, non so cosa ho fatto, ho detto euro, però l'euro lo difendiamo, a certe condizioni. Avevamo, avevamo Ciampi Prodi, era il governo delle stelle, l'unico governo che ci sia piaciuto davvero nella storia dell'umanità, cade e rifacciamo un governo con Cossiga. Io ero giovane ma non ero pirla e ho che dicevo, ero segretario dei DS di Monza appena eletto, dicevo secondo me mi andare a votare Senta, e mi mandarono il commissario della federazione il commissario Montalmano un tizio anche un po' rubido che spiegò che bisognava fare il governo da Lima perché era il primo comunista che diventava premier che mi sembrava un argomento di un po' scemo diciamo, perché stavano facendo l'ulivo e uno, cioè, non è che tutte le volte tira la sua, la, la sua parte di coperta e alla fine era un governo, allora non si chiamavano larghe intese, si chiamavano ribaltoni, però almeno ci consultarono, non era proprio una, un referendum con la scheda da spedire, però c'era un'idea di partito. Allora, e questo è il messaggio che vi voglio dare, se sarò segretario del PD voi sarete interpellati costantemente, non verrete a votare solo a Natale, perché non è così, no? uno si organizza e dice c'è il natale, bisogna fare l'albero e le primarie sono le due condizioni essenziali no, c'è chi festeggia Santa Lucia, San Nicola, perché poi l'Italia è lunga, è grande, è ricca e però c'è questo appuntamento tutto il resto dell'anno non vi chiama nessuno a parte l'ottimo segretario del PD, Berliano. avete visto che sto già facendo il pluralista, sono... vado bene no, non vi chiama mai nessuno, non vi chiedono di decidere, non vi informano non sapete le cose che facciamo davvero, non sapete perché allora la tessera del PD, e restituisco la tessera invece per votare le spedezze, la tessera del PD non deve servire per vincere i congressi dello 0, che a me, immaginate, mi erano tutti i messaggi dicendo ho fatto il 3%, quanti eravate? No, ero da solo, magari, cioè se molti di tu devi fare le frazioni, perché no, mezzo ha votato Civati, dico, a mi fa piacere, però non è per quello che facciamo un partito, ma chi se ne frega? Oggi ho visto Pittella, ha fatto il 6% in tre province, in tre regioni, è stato fenomenale. Ma non è quello il punto, è capire se le cose che diciamo, le politiche che facciamo sono a disposizione e se la destra serve per intervenire. Si può fare, si può usare la rete, si, può fare, si possono usare i lunghi elenchi che abbiamo, si possono usare le mail, insomma, facciamo questo lavoro e io propongo di farlo subito però. A me non piaceva tanto l'adesso di Renzi l'anno scorso perché io sono uno storico della filosofia, vengo, sono più lungo, ho un processo più laborioso. L'adesso mi sembra che bruci tutto in un minuto, però oggettivamente il tempo è finito, eh? Non ce ne abbiamo più di margini, non c'è più il consenso delle persone, non c'è più la disponibilità a ragionare. C'è tutta una brutalizzazione di quando ho scoperto che Michele Serra commentava la mia cravatta, ho perso un nido. Cioè mi rendete, Repubblica fai giù, mi c'è Serra che dice Raviola, ma chi cacchio te ne frega? Cioè Michele Serra è un. un Io ci sono cresciuto con cuore quelle cose lì. Parliamo di cose serie, ma chi se ne frega un meno vestito, certo che uno cerca di mettersi il vestito della festa, quando mai ti ricapita, no? <ride> cioè ti vado su, scaglia i tanti, ti, ti favi, no? una volta che ti capi ti vesti bene, ma è questo il problema. Guardate che questo è il problema, è il problema di un gossip devastante, di un'incultura. Io quando lo racconto e finisco con una nota drammatica, poi se avete altre domande ho pochi minuti, vero? Io ho finito il da consigliere regionale della Lombardia, la principale regione motore dell'Europa, no? ci vantiamo in tutto il mondo, con la giunta che cadeva per l'andrangheta e Formigoni, a me non ne piace, non solo per motivi ideologici ma per l'andrangheta, per certe cose di comunione liberazione, per certe vicende che hanno visto corrompere tutta o almeno essere accusati di essere corrotti tutta l'amministrazione. Quando faccio le, le battute lo faccio per quello. Lui è caduto per l'andrangheta, oggi abbiamo visto Rita Borsellino, così per dire, no? Cioè uno sceglie da che parte stare nella vita. Ho finito con un, un consiglio regionale in cui troneggiavano due figure, il Trota e la Minetti. E voi ridete giustamente, ma guardate che era fatto apposta il figlio, quello che andava bene a scuola, e la ragazza che difendeva orgogliosamente la cultura della differenza. Sono stati dei messaggi violentissimi che abbiamo subito e li abbiamo subiti a tal punto che a me quando giravo e stavo in Lombardia, a me chiedevano di loro due, tutti anche i nostri, com'erano, di uguali, non è che... Per è proprio piacevole svegliarsi e trovare il trota. <ride> Però capite com'è stato forte quel berlusconismo, anche dire che è finito con Berlusconi, cos'è finito? Abbiamo dei pezzi di berlusconismo, quelli più le, le, le colombe, i canarini, perché quelli sono i canarini della miniera, hanno capito che arrivava il gas e hanno deciso di, tac, di spostarsi, ma solo per quello, giusto? L'hanno fatto. Sì, perché sono stati con Berlusconi per vent'anni e non ho mai avuto niente da dire, però quali sono i nuovi interlocutori, la destra europea, giovanardi per i diritti civili, sacconi al lavoro, no, è forte, formigoni all'istituto di riforma della politica. Eh, no, ma io non sto scherzando, è questo il, il menù è questo qua, due anni ancora così, eh? Stomaci forti. Allora, e que quelle, quelle cose rimarranno, e la proposta è proprio di rovesciare quel tavolo, di cambiare completamente prospettiva, facciamolo insieme, l'Italia senza diaframmi, senza soluzioni di continuità, l'Italia è l'Europa, è in Europa, santo cielo, che sembra di parlare di cose diverse, facciamole vivere queste idee che abbiamo, facciamole vivere le cose che sentiamo dai colleghi, dal mondo in cui viviamo qui, apriamo degli spirali di comprensione della realtà, nella mozione noi non parliamo solo delle sfede, della collocazione del Parlamento Europeo, parliamo della collocazione dell'Italia nel mondo rispetto ai movimenti progressisti, a quella globalizzazione del progresso che a noi ci interessa a Genova 2001 lo posso dire? Posso ricordare Genova 2001? Io ero piccolo però è stato il momento in cui si è sentita la luce no? si è chiusa a botte da ordi con con tragedie, lutti e una violenza assurda dello Stato. E quella cosa ha chiuso per tanti di noi di quella generazione, ha chiuso il dibattito sul mondo, perché l'avevamo chiuso a Genova. Proviamo a ripartire da queste cose con orgoglio, siamo noi, chi le deve fare? Ultimo messaggio, chi le deve fare queste riforme? Chi, chi si intesta queste battaglie? Chi vuole riaprire questa discussione, questa, questo slancio culturale? Secondo me lo deve fare il PD, perché cavolo l'abbiamo fatto fare il PD? Questa è la domanda che è, perché i filosofi spiegano la fine con l'inizio, no? Allora tutta questa storia nasce da un tentativo che era di costruire una forza di governo, che tenesse insieme tradizioni politiche diverse, lo facesse per vincere le elezioni, ma perché aveva un motivo per farlo, non per vincere il Tugur. Non per mettere insieme i ceti politici di S Margherita, perché lì era una cosa banale, non interessava, non era appassionante, era costruire qualcosa di diverso. L'abbiamo fatto con troppe incertezze, l'abbiamo fatto male, possiamo farlo noi. E lo facciamo per poco tempo, poi ci saranno altri che prenderanno il loro posto. Io lo dico sempre, ma dobbiamo dare un limite, un senso, ho detto il senso, ho detto solo senso. Ma limite? Limite ho detto perché brava raga, è velocissima, tac, ho detto limite nel senso che devo andare via, però dopo ci rivediamo al ciclo del PD. Certo, certo. Eh? No è vero, non sì, è vero. No, okay. Allora, andiamoci un limite, io ad otto e mezzo devo incontrare un sottosegretario che si chiama Vicari, una delle mie preferite, Schifani, Area Schifani, un altro, non l'ho citato prima Schifani, mi veniva a e però ecco diamoci un tempo, lo facciamo per una legislatura, lo facciamo per un mandato congressuale, lo facciamo con la convinzione la, e la libertà che abbiamo adesso, perché tra un po' non saremo più liberi, avremo i condizionamenti, avremo, saremo appassiti, ci intristiremo, faremo delle cose, I, la politica è anche pesante, a quel punto entrano in scena i ventenni che facciamo scaldare in assemblea nazionale. I ventenni che stanno nelle università, quelli che vanno a lavorare, quelli che stanno in Italia che sono scappati, che magari ci vogliono tornare, o magari non ci vogliono tornare, ma hanno qualcosa da dire all'Italia. Facciamolo e proviamo a cambiare tutto. Secondo me, come cosa è figo? Cioè, funziona. Non lo dico con un'espressione vocale, però, bisogna anche un po' sentirsi, no? Eh, perché sembra di parlare sempre ad un pubblico triste che è già finita però se fate così mi viene da piangere No, Dobbiamo andare dalla Google ma solo perché è stata parlamentare europea e eh, perché ho una giornata è dedicata a queste cose eh, eh, ti prendiamo dopo il ciclo del PD, c'è un effetto strano sì, sì, eh, dire lo faccio cosa? io sì, c'è cioè, il nostro coordinatore della mozione Civati che vuole farti una domanda ma veramente ah. un minuto e poi ti chiederei un appello per andare a votare l'8 dicembre sì allora, la domanda viene semplicemente da Facebook. Abbiamo avuto in questi giorni una mini consultazione sulle domande che dovevamo farti. e Una persona ci chiedeva: questa domanda voi non me la farete mai fare? Sarà quella come, come sceglierà la classe dirigente di questo partito? Ma la cambia per davvero? La classe dirigente di questo partito? Dove si mette a fare le, le alleanze? Ecco. Una, una battuta perché questa persona non, non credeva veramente che questa. questa domanda per la loro fatta. Ma sì, io non ho nessuno ragazzi, tutti quelli che le, della... Spingitori. Le, no, non ho gli spingitori di Civati, non ci sono, cioè ce ne sono tanti, ma non ci sono i Dalema, i Franceschini, fino a chi è. Potrei andare avanti, non c'è nessuno, le mie posizioni non sono così, io sono trattato come la particella di sodio in quella pubblicità, non so se vedi anche la voce, sono lì da solo, lì mi prendono l'altro giorno un leghista, e non c'è nemmeno in aula a Civati, mi telefonano da casa e i miei genitori dicono ma non ci sei. Ma no, è lui che è strozzo, cioè, può capitare, no? Cioè, per dire che mi, anche ho perso anche gli amici più cari, ca sulla cancelliera non mi hanno capito, io veramente non potevo fare altrimenti, non so come dirlo, perché dovevo uscire dal PD a una settimana alle primarie, non mi sembrava un'idea geniale ho cercato in tutti i modi di spiegare che era importante che, che il PD chiedesse che si dimettesse, ho presentato un mozione di... ho litigato con Cupero, abbiamo anche rischiato di rovinare un'amicizia, no ma davvero? Ho, non, ho chiesto a Renzi che già dava da le prove di renzismo che è quella, le 12 sei convinto le 16, dipende, le 18 sei tonico, alle 19 dice, insomma c'è la TV c'è la che sta Quindi, la 7 ci chiama la 7 no. ci chiama eh, però guardate Voglio trasferirvi questa sensazione, è una battaglia di libertà no, minima, non eroica, però sono tutti liberi. In Calabria, candidiamo Maria Carmela Lanzetta, la sindaca che si è sentita isolata nella lotta alla criminalità. Candidiamo il flusso dello vado via in gioco. Linda Purti a Torino, che è un'assessora fantastica che, tra l'altro, si è formata qui vita d'estate pratica. Questo lavoro di cervelli in fuga, l'abbiamo già usato i cervelli in fuga, noi li abbiamo già adottati subito e manteniamo le relazioni con un sacco di gente che sta a Oxford, che sta a Friburgo, che sta a Barcellona. Io sono stato un, un cervellino microscopico in fuga, stavo a Barcellona e stavo meglio. E quando mi hanno detto che mi chiamavano le regionali, io sono, ho avuto una crisi esistenziale, perché le persone sono anche normali, non è che ti promettono un posto e dici, torni a casa, che me frega, lascio gli studi, no, perché la vita è fatta di scelte. E non volevo tanto, c'era anche una ragazza di mezzo allora, una storia ve mm. la racconto dopo c'è. Mm. E però voglio dire, uno non cambia facilmente, lo fa se c'è un grande motivo. Secondo me il motivo non sono io, è l'8 dicembre, la possibilità di ricostruire quella politica che ho cercato umilmentissimamente di rappresentare. Vado da lì di più. Grazie.